Anche in questo momento in attesa del calcio d'avvio che viene in questo momento uh, Llorente, Cocke, Saúl e Lemar a centrocampo João Felix e a seguire per Morata chiuso da Bremer che mette un po' in difficoltà Scesni che non riesce a tenere in gioco il pallone corner questa volta regalato dalla Juventus all'Atletico va a batterlo Lemar piano per Bremer ragazzi l'angolo Lemar pallone nel mucchio Witzel da due passi non trova lo specchio della porta doppia carambola e pallone sopra la traversa prima grande occasione della partita ha liberato prima Alexandro poi il rimpallo con Bremer per poco non offre un assist pallone girato centralmente per Locatelli zona tiro infatti lo prova non granché pallone largo per un altro dei campioni d'Europa presenti in campo, lanciato da Roberto Mancini in nazionale, poi grande protagonista. Lemar, uh, Zaccaria è in scivolata, sceglie il tempo giusto, stava per strappargli il pallone, poi la Juve non è fortunata, adesso deve guardarsi da una ripartenza 4 contro 3 dell'Atletico, pallone dentro per Morata! Il primo gol di questa partita lo segna l'Atletico ma lo segna un cuore bianconero, cioè lo segna Morata, lui in maglia bianconera di gol ne ha fatti 59 questo, lo segna con quella Colcioneros per cui a livello di match ufficiali ne ha fatti 22 in 61 partite. Un attaccante da 162 gol in carriera, si parla sempre tanto, qui intanto rivediamo posizione regolare sull'assist in verticale di Joao Felix per uh, Alvaro Morata, si parla sempre molto e giustamente del lavoro che fa questo ragazzo, dell'umiltà con cui gioca, con cui va a pressare, con cui si allarga anche a sinistra, con cui no, no, no, crea spazi, con cui davvero si mette al servizio della squadra, lo ha fatto tanto con la Juventus. Va, giro deviazione della barriera. Calcio d'angolo. Eccolo qua il Fideo, 34 anni, numeri spaventosi, 175 gol in carriera. Reinildo. Arriva il cross verso Molina che tocca poi. Koch che si coordina! E Shesny che fa una parata fenomenale! Tutto bellissimo dall'azione che si è sviluppata a sinistra dell'Atletico, a come si è coordinato qui, guardate, per il tiro coche, è splendido l'intervento di uno dei portieri più forti del mondo, cioè Scesni, fantastico, nega il gol al capitano dell'Atletico, che deve concedere solo... e sottolineo il termine al... Calcio di punizione per l'Atletico Madrid... Sei uomini, maglia Colcioneros in aria, patte Lemar, troppo su Scesni però. Presa agevole nel portiere, rallenta l'azione dell'Atletico. Lemar è pronto al cross, passo corto, doppia svirgolata. L'Ognun X che non riesce non solo a girarsi ma neanche a chiudere il triangolo, poi commette fallo. Solo Catelli si danno il 5, anche qui forse. Un giallo poteva starci, leverai il forza. Bellissimo questo scambio dell'Atletico. Si presenta in aria con Saul, calcio di rigore, fallo di mano di Alexandro. E calcio di rigore per l'Atletico. Bellissima azione di ripartenza dei Colchoneros. E adesso la Schalz dal, dal dischetto. Qui una bellissima ripartenza. Intelligentissimo il tocco in corsa di Liorente per Saul, che mette al centro c'era. C'era Molina, stavano arrivando anche Joao Felix e Morata. Questa è la parata in tuffo di Alessandro che non ha fatto una piega ovviamente sul rigore concesso dall'arbitro. Joao Félix e la grande parata di Szczesny! Fantastica ancora! È la seconda splendida parata di un grandissimo portiere. Szczesny è andato sulla sua, sulla sua destra, un tiro angolato e anche potente. Qui la prima grande parata, quella di Alessandro e poi quella più bella perché quella regolare di Scesni due parate fenomenali il portiere di Max Allegri prende appunti Marco Landucci parlando di maglia viola è stato un ottimo ottimo portiere di una fiorentina magari non vincente ma lui è un portiere di grande livello. Qui se ne va di forza Morata. Entra in area, lo insegue Bremer, che recupera la posizione, ancora Morata! Evita la chiusura di Bremer, batte Szczesny, fa doppietta, fa 2-0 per l'Atletico Madrid. Di forza e poi di precisione, Alvaro Morata ha fatto praticamente tutto da solo, gli urlavano dalla panchina dell'Atletico, solo, solo, solo, è andato, ha fatto tutto lui qui, vince di forza il duello con Bonucci, lo insegue Bremer che gli fa sentire il fisico, lo taglia fuori con una finta dal destro al sinistro, 2-0. Grande partita anche de, dell'Atletico Madrid tutti in questo primo tempo, ma anche a livello personale di Alvaro Moro. Ancora padrone del campo, molto molto bene i colcioneros, qui fallo di Rabiot su Joao Felix, cioè di punizione è arrivato in ritardo il giocatore francese Bozza un, un sorriso Box Allegri ne abbiamo visti pochi finora dalle sue parti lui in tutta la panchina meglio, però la Juve anche come dinamismo, come approccio nel secondo tempo. Qui deve fare attenzione a questo calcio di punizione. Affidato a Mar. Che va quasi in porta e va in porta. Reclamano i giocatori della Juventus, se c'è stato o meno un tocco, nel gol del 3-0, se la ride le Mar. 3-0 per l'Atletico Madrid vediamo chi ha toccato vanno a abbracciare anche Alvaro Morata potrebbe essere la sua tripletta qui inquadrato Lemar due giocatori sono andati sul pallone è difficile capire se ha sfiorato da questa immagine vediamo qui Morata la sensazione che va da lui sul pallone ma Capi... vediamo da qui brava la regia che ci offre tante immagini probabilmente la tocca Morata